Allora riprendiamo da questa prima bozza, oh, prima versione del nostro diagramma delle classi in cui abbiamo cercato di riassumere i tipi di informazioni principali su cui questo sistema informativo dovrà lavorare. Okay? Queste sono informazioni a livello astratto come le abbiamo definito prima, informazioni generiche, No? concetto famiglia sotto di sé avrà tante famiglie specifiche il concetto figlio dentro di sé avrà tanti individui specifici tutti della classe figlio che avranno un certo insieme di informazioni il formalismo UML prevede di rappresentare se ci serve questi individui specifici attraverso un elemento grafico che si chiama oggetto quindi se noi avessimo necessità e lo faremo forse solo per esemplificare magari alcune situazioni per capirle meglio ma normalmente non fa parte del modello di analisi si possono rappresentare i singoli elementi di queste classi come attraverso dove è andato eh... non mi ricordo dove è finito perché non lo si usa mai questo rettangolo semplice che rappresenta un singolo elemento quindi in questo caso, se noi avessimo una classe di tipo città, potremmo dire che Torino è una città. Questo rettangolo, senza i vari scompartimenti, rappresenta un singolo oggetto. Il nome dell'oggetto, due punti, il nome della classe a cui questo oggetto appartiene. Allora nel nostro immaginario sistema di gestione dei vaccini potremmo avere per la classe figlio mille oggetti 10.000, 5.000, dipende da quanti figli esistiamo mille oggetti di tipo figlio che corrisponderanno a nomi diversi Antonio, Giuseppe, Francesco, Paola, eh, Adriana e via via sono tutti due punti figlio noi li riassumiamo tutti nell'unica classe figlio non li disegniamo tutti, miglia non ci stanno in questo disegno. Però immaginiamo che siano tanti figli, tanti persone, individui diversi, tutti dello stesso tipo. O meglio, abbiamo, avremo mille schede di informazione diverse che sono tutte relative all'informazione su oggetti di tipo figlio. Il sistema informativo lavora su informazioni, non lavora sui bambini veri. Non vengono memorizzati ed elaborati dei bambini veri, frullati, fatti a pezzi. No, vengono elaborate le informazioni su. Quindi anche l'oggetto, quello che noi chiamiamo oggetto concreto, non è per nulla concreto. È sempre una serie di dati che rappresenta però uno specifico, le informazioni su. Questa frase qua che dobbiamo dire sempre, dobbiamo pensare sempre, le informazioni su uno specifico figlio mentre la classe figlio rappresenta le informazioni su il tipo di dato figlio. Dobbiamo un po' entrare nell'ottica, questo pezzo di frase Le informazioni su è sempre sottinteso, chiaramente appesantisce tantissimo le frasi se lo dovessimo dire ogni volta, quindi ci concediamo di saltarlo, però di tanto in tanto dobbiamo ricordarci. Come dicevo però questa rappresentazione di oggetti viene usata raramente, no? quindi passiamo oltre, e cominciamo a chiederci che cosa distingue famiglia da figlio Cioè, messi così uno si chiama famiglia l'altro si chiama figlio sappiamo che il sistema informativo è idiota e quindi non capisce il significato di famiglia né il significato di figlio però non sono due nomi come se li avessimo chiamati A e B e allora? Cos'è che fa sì che il sistema informativo rappresenti la famiglia in un modo diverso da quello rappresenta il figlio? Perché, se in realtà ci scopessimo che rappresenta rappresenti allo stesso modo, ci chiederemmo mai la stessa cosa. Allora. È perché l'informazione sul figlio si articola in una serie di dati che sono diversi dai dati che costituiscono l'informazione a proposito della famiglia tutte queste varie classi sono diverse perché ciascuna è rappresentata da un insieme di dati diversi questi dati che vengono chiamati attributi di una classe quindi una classe oltre ad avere un nome ha anche una serie di attributi attributi che rappresentano i dati semplici, i dati grezzi che utilizziamo per descrivere le informazioni sugli oggetti di quel tipo. Tutti gli oggetti di quel tipo avranno gli stessi attributi, gli stessi tipi di attributi, con valori ovviamente diversi. Come dicevamo prima, tutti i bambini avranno nome, cognome, codice fiscale e dato di nascita. Allora, gli attributi di una classe sono descritti ciascuno degli attributi di una classe descritto da una coppia nome-tipo quindi io dirò che ogni bambino ha un nome di tipo... che cos'è? tipo di dato per rappresentare un nome? una stringa, un testo ogni bambino avrà un cognome di tipo di nuovo testo, stringa ogni bambino avrà una data di nascita di tipo data eh? e così via non, a livello della classe non so qual è sia la data di nascita non lo devo specificare non ha senso specificarlo sto dicendo tutti i figli hanno un nome tutti i figli hanno un cognome tutti i figli hanno un data di nascita poi ogni singolo figlio avrà quel nome lì quel cognome lì quella data di nascita lì quindi bene. che sono diversi da quelli di tutti gli altri quindi ad esempio sul figlio, se io faccio un clic sul rettangolino giallo, mi apre il secondo scompartimento nel quale mi permette di scrivere il nome dell'attributo, due punti, il tipo di dato che rappresenta questo attributo. Quindi abbiamo detto che il figlio ha ad esempio un nome che è di tipo stringa. Mi dice, guarda che stringa non l'ho mai visto prima. Vuoi creare un nuovo tipo per, per controllare che non abbia fatto un errore di battitura? Sì, se sì mi crea una classe string. Posso avere un cognome, due punti string, A questo punto posso avere una data di nascita di tipo date. Per ora abbiamo parlato di questo essenzialmente. Mentre invece per la famiglia che informazioni ho? Beh, posso avere informazioni del padre e della madre. No? Quindi padre, descritto da un suo nome che può essere una stringa, madre. Poi la soluzione reale è molto più complessa. No? Ciao, finta che va bene. Che bene così. No? Ah, un'altra cosa che abbiamo detto al prodotto del figlio è il codice fiscale. Quindi metto qua: primo invio, codice fiscale. Anche lui una stringa di un tipo particolare, ma sempre una stringa di testo Quindi, cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che la classe figlio ha quattro attributi: nome, cognome, date codice fiscale. Data di nascita, codice fiscale. Questo significa che ogni oggetto della classe figlio, quindi ogni scheda che contiene le informazioni di uno specifico figlio, dovrà necessariamente avere queste quattro informazioni, dovrà valorizzare, cioè dare un valore specifico a queste quattro informazioni. Quindi in realtà l'attributo a livello di classe è fatto da due campi, nome e tipo. A livello di oggetto è fatto di tre campi il nome, il tipo che devono essere quelli della classe e il valore specifico che ha quel bambino. E per ogni oggetto i valori del nome, del cognome, del signore del codice fiscale potranno essere diversi, ovviamente. Okay? Um, vediamo un po' cos'altro ci suggerisce il testo. Ci dice, allora, informazioni relative ai propri figli, sistema collegato alle banche dati, tra le informazioni da essere controllate, la famiglia controllare e corregge l'elenco dei figli di quella responsabilità fornendo i dati anagrafici completi: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, ma anche il luogo di nascita. Per avere in, italiano, in Italia i dati anagrafici completi. Quindi aggiungiamo ancora magari qua il luogo di nascita cosa ho fatto qua? ho compilato la descrizione di una classe usando delle informazioni che non c'erano scritte nel testo il fatto che i dati in grafici completi siano nome, cognome, luogo e data di nascita lo sappiamo è una, tecnicamente si chiama conoscenza di dominio io so che le informazioni anagrafiche sono queste. Lo do per scontato. Nel campo del sistema informativo significa che un'informazione, una specifica che non viene dal sistema informativo, ma dal contesto in cui opera. Se fossimo un paese che ha invece un'organizzazione anagrafica diversa, pensate ad esempio ai paesi di lingua spagnola dove hai il doppio cognome, quello del papà e quello della mamma che li porti dietro, allora, questa informazione qua non sarebbe corretta, andrebbe articolata in modo diverso. Quindi, nel testo, non c'è: nel testo non ci può mai essere tutto. Quando si fa riferimento a qualche cosa, noi ovviamente dobbiamo integrarlo con la nostra conoscenza del mondo. Il sistema informativo non c'è la conoscenza del mondo, il suo unico mondo sono i, i zeri e gli uni, i bit. e Siamo noi che dobbiamo descrivere i dati. I dati che servono a descrivere questa informazione in modo completo. Qui lavoro no l'informazione del figlio, i dati negrafici del figlio ok? quali sono i dati di cui ho bisogno per rappresentare l'informazione sul figlio? alcuni sono scritti, altri li conosco io il codice fiscale lo devo mettere o no? B. se sto alla lettera di dati anagrafici il codice fiscale non, non, non ne fa parte nel testo non dice esplicitamente né di sì né di no allora lo devo mettere o no? va bene in entrambi i casi questa è una tipica banale stupidissima scelta di progetto in cui a un certo punto mi accorgo di fare una scelta lo devo mettere o no? il codice fiscale allora, in un contesto reale, quando tu hai un lavoro commissionato da qualcuno e hai un dubbio di progetto, alzi il telefono dico senti, ma in questo caso cosa devo fare? Perché magari nell'analisi, nel colloquio iniziale, non sono emersi tutti i dettagli, ovviamente. Però man mano che noi facciamo l'analisi, il nostro scopo è proprio quello di andare a scoprire tutti i dettagli che mancano e fissarli nero su bianco. Allora, a questo punto c'è un'interlocuzione, di cui poi è sempre meglio aver faccia scritta, col committente per capire che scelta fare. In fase di esame ovviamente non è che ci possiamo mettere lì a contrattare questo fallo quello non fallo, l'unica cosa a cui ci possiamo attenere è questo testo. Quindi la regola per noi sarà che ogni interpretazione che voi facciate che sia compatibile col testo è corretta. Quindi qui non c'è scritto che ci vuole il codice fiscale, non c'è neanche scritto che non ci deve essere. Che lo mettiate o no, va bene lo stesso, non trabicare. Okay? Se non mi mettete la data di nascita, questo invece è più grave. Non solo perché quando parliamo di dati anagrafici completi la data di nascita ne fa parte. Sì, va bene, se vogliamo essere pignoli o antipatici. Ma perché più avanti mi serve l'età del bambino. Mi serve. A sistema informativo serve l'età del bambino per poter fare delle scelte, dire se il vaccino deve, deve essere fatto oppure no. E se non ho quel dato, l'età del bambino, non posso avere l'età del bambino e quindi non posso fare questa parte di funzione. Quindi un dato mi serve o perché è magari menzionato esplicitamente o implicitamente come informazione di dominio o perché so che mi serve per fare un certo tipo di elaborazione prima, dopo, in seguito, di lato. L'ho scoperto nell'ultima riga che mi serviva l'età, magari noi siamo stati fortunati e ci abbiamo pensato prima così, ma poi andando a leggere ho detto, no, meno male che l'abbiamo messo alla finaccia, perché effettivamente se non l'avessimo messo l'avremmo dovuta aggiungere, perché lì ci serve. Per questo dicevo okay, che è un processo iterativo, man mano che vai avanti scopri i dettagli vai a aggiustare, vai a aggiungere dove ti serviva, fino a quando non hai un quadro coerente e completo. E per le altre classi, che informazioni ho sul vaccino? Allora, andiamo a vedere, il testo diceva qualcosa, vero? Diceva, ciascuna vaccinazione è definita da nome vaccino, tipo inoculazione, che non è una parolaccia, data esecuzione, eventuali effetti riscontrati. allora questi possono essere gli attributi della nostra classe vaccino poi qui la volta che chiamo vaccinazione la volta che chiamo vaccino non facciamoci anche qua ingannare. potrebbero essere questi quattro gli attributi della nostra classe vaccino proviamo a metterli allora diceva nome vieni qui okay. nome due punti string poi abbiamo la tipologia, per ora mettiamo string, lo chiamava tipo di inoculazione, no? di inoculazione. Tipo. data di esecuzione e per ultimo gli eventuali effetti riscontrati. è giusta questa se abbia senso che cosa stiamo descrivendo proviamo a immaginare e vi consiglio di fare sempre questo esercizio un oggetto o due oggetti di questo tipo allora un oggetto di questo tipo è un oggetto che abbia queste quattro proprietà allora nome morbillo tipo di inoculazione unica entra nell'esavalente, quindi l'unizione è unica, non ho il primo e la richiama. Data. Cosa metto come data? Data in cui ho fatto quella variazione. A chi? A un bambino, quale? Che ne ho mille? Vabbè, prendiamo un bambino, diciamo che questo è il vaccino di Pierino. Allora, qui ci sarà scritto morbillo, tipo unica, data la data in cui ho vaccinato Pierino, gli effetti, gli effetti che hanno avuto su Pierino. Poi ho Pierina. Arriva una bambina dopo di lui e scriverò: avrò un altro oggetto di tipo vaccino dove scriverò il nome morbillo, tipo unica, la data in cui ho vaccinato Pierina e gli effetti che ho scontrato a valle della vaccinazione di Pierina. E così via, infatti, due devo fare ancora 998 bambini, di ciascuno descriverò la sua vaccinazione contro il morbillo. Quindi in realtà questa classe vaccino, per come l'abbiamo fatta, in qualche modo rappresenta l'atto del vaccinare uno specifico bambino. Perché dentro c'è una data, ci sono degli effetti che ha senso definire solamente se conosco già il bambino. Poi impariamo come fare a capire di quale bambino sto parlando. Però il problema qual è? Che se io ho fatto mille, allora immaginiamoci queste schede, ne ho mille schede, in ciascuna delle quali c'è scritto... Nome, due punti morbillo, in tutte e mille. Poi tipo due punti unica, unica inoculazione, per tutte e mille. Poi c'è scritto data, che sarà diversa in ciascuna delle mille, e gli effetti, che speriamo non sia scritto niente, ma in qualcuna delle mille ci sarà scritto qualcosa. Allora, qui c'è qualcosa che non va. Perché noi stiamo mescolando, stiamo pensando, finora pensavamo che di avere un solo tipo di informazione solo concetto che era il vaccino quando in realtà ci accorgiamo che questo concetto è fatto di due metà una metà che è uguale per tutti che è composta dagli attributi nome e tipo e una metà che invece varia per ogni bambino quindi dobbiamo separare questa informazione non ha senso ripetere mille volte che il vaccino si chiama morbillo e che ha un'inoculazione unica. È sbagliato. Perché è sbagliato? Perché se io ho un dato, la stessa informazione scritta in due posti diversi, sto cercando grave. Perché prima o poi, se ho scritto lo stesso dato in due posti diversi, prima o poi lo cambierò da una parte e mi dimenticherò di cambiarlo dall'altra e si disallineeranno i dati e non più niente. Okay, qui noi dobbiamo avere un modello dati che sia robusto. Deve, deve, quanti anni deve eh, durare? 60 anni? Da quando lo facciamo? Pensate quante violenza ci faranno, sopra la logica dei business su questi dati, nei 60 anni a venire. Deve essere un modello robusto. Che non funziona solo se quei due dati lì sono uguali, mi raccomando, non cambiateli. Allora, per avere un modello robusto dobbiamo esplicitare il fatto che nella realtà ci sono dei tipi di vaccini e poi questi vaccini vengono applicati dai bambini. Quindi mi serve una classe in più che distingua il vaccino in quanto tale dal fatto di essere applicato al bambino. Chiamiamolo applicazione? Chiamiamolo vaccinazione? A me piace più vaccinazione. Però mettete il nome che vi piace di più l'importante come abbiamo visto sono gli attributi che sono dentro non tanto il nome che do la classe no? allora la vaccinazione ovviamente conterrà sia la data vediamo se devo spostarlo ma guarda che roba che effetti speciali sia gli effetti collaterali di un determinato vaccino ah così mi piace tanto di più perché è una classe vaccino che raccoglie le, i cui oggetti, le cui istanze, le cui righe contengono tutti i vaccini possibili e immaginabili. Il morbillo, la rosolia, non fatemi dire che non so, eccetera, eccetera. Il tetano. Il tetano è carino perché devi fare tre richiami. In realtà deve comparire tre volte. Poi, e lo scrivo una volta sola, qua. Poi avrò tante vaccinazioni di tanti bambini che in questa, diciamo così, tabella delle vaccinazioni aggiungerò una riga ogni volta che un bambino viene a fare una vaccinazione e scriverò la data in cui è venuto e gli effetti che ha avuto. Quindi ho un librone che praticamente non cambia mai, che di tutti i vaccini possibili. E un registro che invece continuo ad aggiornare, ad aggiungere informazioni ogni volta che viene un bambino. Proviamo anche un po' ad abituarsi a immaginare dei dati che sono relativamente statici, non cambiano quasi mai questi, i figli cambiano raramente quando nasce uno, le vaccinazioni cambiano molto più frequentemente perché ogni volta che un bambino ne fa una aggiungo dei dati. Quindi se vedo che ho dei dati che hanno un ciclo di aggiornamento diverso, molto probabilmente sono tipi di dati diversi. Non prendete per oro colato nessuna delle regole dei suggerimenti che vi do perché l'unico colato è il nostro ragionamento. Però sono dei sintomi che dicono guarda attenzione a dire, che... hai 100 vaccini e hai 12.000 vaccinazioni. No, cioè, hai 12 vaccini, per 1.000 bambini avrai 12.000 vaccinazioni. Quindi sono dei numeri di oggetti diversi è e meglio, sono classi diverse. Manca ancora una cosa, ad esempio il vaccino, adesso che si ragiono e eh, riesco a ragionarlo, come testa separata, un'informazione importante del vaccino è l'età entro cui è obbligatorio. Perché poi do noi dobbiamo confrontare la qualità del bambino, ricordiamo. Infatti quello diceva il testo, no? Confrontandola con l'età richiesta di ciascuna vaccinazione, l'ultima riga. E quindi questa è una caratteristica del vaccino, età, che è un numero intero questo vaccino fatto entro i 6 anni oppure a ah, 6 anni quando il bambino ha ah, una certa età okay. tra l'altro mi piace perché se anche il sistema andasse in onda domani mattina quindi per ora non c'è ancora nessuna vaccinazione perché non è ancora venuto nessuno a registrarsi il sistema è vuoto, i dati le informazioni sui vaccini le ho dicevamo prima, una classe deve avere un'esistenza indipendente dalle altre quindi io posso descrivere le informazioni su un vaccino anche senza che nessuno sia mai venuto a farsi la vaccinazione anche se non ho ancora niente di qua, questo ce lo posso avere sono indipendenti, la loro esistenza è indipendente. Prima non potevo, perché non riuscivo a scrivere le informazioni sul vaccino se non c'era anche dentro la data gli effetti e quindi almeno un bambino era venuto a vaccinarsi. Cioè, avevo un sistema che a priori non sapeva quali fossero i vaccini possibili. No. Eh, qui. Stiamo imparando a leggere il significato di questi diagrammi. Sposto un attributo di qua, di là cosa vuol dire? Vuol dire che io sto facendo un modello del mondo qua e mi chiedo, spostando gli elementi, ragionandoci, qual è la rappresentazione che è più fedele possibile al modello, a come funziona il mondo vero, come funziona il mondo così come me l'hanno rappresentato in questo scenario. Okay? ok, adesso sono tutte classi separate le altre non abbiamo ancora guardate, concentriamoci su queste che sono quelle un più facili e più importanti però ho detto delle frasi che sono rimaste un po' a metà ho detto ok, quella vaccinazione è un bambino che è venuto in quel giorno a fare una vaccinazione ben precisa ho capito, ma quale bambino? quale vaccinazione? Allora, queste informazioni sul fatto che sia venuto con ansiazione un, un bambino di cui ho le informazioni nella classe figlio sono proprio la tipologia di informazione che in qualche modo lega oggetti di classi diverse. E nel linguaggio dei diagrammi delle classi si chiamano associazioni. Un'associazione rappresenta un collegamento logico, dice qua, tra due classi, direi io forse più, più correttamente tra gli elementi, tra gli oggetti di due classi, vuol dire che un oggetto della classe figlio e un oggetto della classe famiglia sono collegati da che cosa? dal fatto che quel figlio lo in quella famiglia lì cioè. che è un oggetto della classe vaccino è un oggetto della classe vaccinazione il 3 ottobre sono collegati dal fatto che il 3 ottobre è venuto a fare la vaccinazione sul morbillo quindi noi definiremo a livello di classi, delle, classi delle associazioni che collegano due classi quando io definisco l'associazione tra due classi sto dicendo che può esistere un collegamento tra gli oggetti delle relative classi non sto dicendo che tutti i figli hanno fatto tutte le vaccinazioni sto dicendo che tra alcuni figli e alcune vaccinazioni c'è un collegamento però devo prima prevedere che il collegamento possa esistere e questo lo faccio a livello di classe a livello astratto quindi l'associazione viene di fatto rappresenta il fatto che tra gli elementi di una classe e gli elementi di un'altra classe ci sia un collegamento che per me ha un significato non basta dire c'è un collegamento si, sì, ma collegamento è decreto studente corso il collegamento cosa dice? che sei iscritto al corso o che hai superato perché c'è cioè, un po' di differenza da fa? No? e quindi ogni associazione può collegare alcuni studenti ad alcuni corsi, devo sapere se questa è una relazione che mi dice questo studente è iscritto a questo corso, quest'altro studente è iscritto a questi due corsi, questi due studenti sono entrambi iscritti a questo corso. In astratto dico che c'è una relazione che chiamo iscrizione tra studenti e corsi, in concreto alcuni studenti specifici saranno iscritti ad alcuni corsi specifici, non è che tutti i studenti sono iscritti a tutti i corsi. Okay? Quindi noi stiamo prevedendo a livello astratto la possibilità di creare una relazione con un certo significato preciso che avverrà ovviamente a livello di singolo oggetto, si chiamerà occorrenza dell'associazione è la relazione che c'è tra le classi quella che c'è tra gli oggetti se lo devo chiamarla in qualche modo si chiama occorrenza. quindi in questo caso l'esempio che c'era nella slide io ho la classe studente la classe corso e una relazione frequenta studente frequenta corso la relazione viene rappresentata semplicemente attraverso una linea che collega le due classi e un nome che ci aiuta a descrivere il significato di questo collegamento logico. Poi vedete comparire anche una frecciolina. Quella freccia in realtà non fa parte della relazione, fa parte del nome. Perché visto che, in questo caso, come vedete, abbiamo cercato di usare, visto che una relazione collega due elementi dei verbi. Il studente frequenta corso. Allora, visto che è un verbo, in questo caso è un verbo, ma eh, non c'è perché sia interrogativo, è un verbo che ha un significato non invertibile, cioè dire studente frequenta corso e dire corso frequenta studente sono due cose diverse. Allora, questa frecciolina ci dice semplicemente in che verso leggere la frase. Okay. La relazione in sé, la situazione in sé non ha frecce ai due estremi non ci sono delle frecce né qua né là è la freccia nel nome che dice guarda se vuoi leggerlo a voce è alta leggilo partendo da sinistra verso destra l'impiegato lavora in una città l'impiegato è residente in una città qui non è stata messa la frecciolina come sottinteso si capisce dal contesto la frecciolina è solamente appunto, un aiuto per leggere la relazione ok la relazione di per sé è sempre bidirezionale, nel senso che io posso sempre chiedermi, data una città, chi è che lavora in questa città? E allora vado a seguire questa relazione e mi troverò, data una città, quindi dato un oggetto della classe città, mi troverò tanti oggetti della classe impiegato che sono quelli che sono in relazione con quella città. Oppure posso chiedermi, data una città, chi è residente in quella città? E anche qui troverò degli impiegati che sono residenti poi un determinato impiegato magari è residente nella stessa città in cui lavora o magari è residente in una città diversa da quella in cui lavora allora vorrà dire che se parte da un impiegato io attraverso questa relazione trovo una città oppure attraverso quest'altra relazione trovo la stessa città oppure una città diversa poiché queste due associazioni hanno una semantica diversa no? rappresentano un tipo di informazione diverso è ovvio che il risultato lo richetterà. allora nel nostro caso vabbè qui lasciamo qua queste qua che sono complicate nel nostro caso che relazione abbiamo? allora partiamo dalla parte facile figlio e famiglia cioè, è evidente che il figlio è legato in qualche modo alla famiglia di appartenenza quindi possiamo scrivere ad esempio che il figlio appartiene a una famiglia o la famiglia è composta da più figli, Chiamiamolo come vogliamo, non è una scelta di nome. Per disegnare una relazione in aste è molto semplice, vado semplicemente sul bordo di una, di una classe, clicco, tengo premuto il mouse e arrivo all'altra classe. E lui mi crea in automatico questa linea. Finché la linea è selezionata posso scrivere con la tastiera il nome che voglio dare. Quindi, famiglia, l'ho disegnato da sinistra verso destra, quindi famiglia composta invio. Famiglia composta figlio. Questo mi dice no, che se io prendo un oggetto di tipo famiglia, un'istanza di famiglia, attraverso la relazione composta troverò dall'altra parte le istanze di figlio che fanno parte di quella famiglia. E viceversa, se prendo un istante tipo figlio, attraverso quella relazione troverò la famiglia di cui fa parte. La stessa cosa tra vaccinazione e figlio. Il figlio subisce, mi piace questo verbo, una vaccinazione. Questa vaccinazione fornisce un certo vaccino, una certa immunità da un certo tipo di malattia. Non è facile trovare dei nomi significativi sempre. Allora in questo caso, data una vaccinazione, quindi è l'atto del fatto che un bambino va lì a vaccinarsi, io posso sapere chi è questo bambino e a quale famiglia appartiene e posso sapere qual è il vaccino rispetto al quale si è corretto. Sarebbe sbagliato fare una cosa così. C'è cioè uno può dire, ma che casino che hai fatto con le relazioni, con le associazioni. Qua dentro vaccinazione posso scriverci qua a morbillo e non mi frega niente di questa relazione quando devo fare cose più complicate no in fondo se io avessi un modulo cartaceo in cui devo registrare la vaccinazione la prima riga sarà il nome del bambino la seconda sarà il nome del vaccino e poi c'è la data, gli effetti eccetera eccetera quindi il modulo cartaceo, le informazioni su chi ha il bambino qual è il vaccino, qual è la data stanno tutte insieme allora io le ho messi insieme anche qui altro ragionamento che potrebbe portare a questo ma io quando faccio un database devo fare una chiave esterna, devo mettere una colonna che contiene il campo del nome del vaccino dall'altra parte, se no come faccio a collegare due allora, entrambi questi argomenti sono sbagliati, non si applicano. Qui ragioniamo, ci stiamo sempre chiedendo quali sono i concetti importanti, indipendenti tra di loro e come si collegano tra di loro. Allora, un'associazione come fornisce, vaccinazione fornisce un vaccino, è una semantica esplicita. Ti dice chiaramente che un vaccino viene... Fornito attraverso delle vaccinazioni e ciascuna vaccinazione fornisce uno specifico vaccino. È esplicita questa informazione, è chiara, è incontrovertibile. Mettere un campo che si chiama vaccino due punti stringhi qui dentro, dove ci scrivo dentro a morbillo, è come minimo fragile come scelta. Perché mi sto basando se il ragionamento mi sto, sto rappresentando un concetto forte cioè una vaccinazione protegge da un, da un vaccino basandomi sul fatto che guarda qual è il vaccino da cui ti protegge? beh quello in cui nome nella classe vaccino coincide, lo scritto uguale alla stringa vaccino nella classe vaccinazione cioè tu stai sperando che due stringhe in due età, eh, parti completamente diverse del tuo sistema informativo coincidono, ok? è come dire che se due persone si chiamano Paolo, son cugini. O sono cugini, o sono addirittura la stessa persona perché si chiamano lo stesso modo, non fidiamoci mai dell'identità di valore, cioè non fidiamoci mai, non costruiamo mai il nostro modello sul fatto che basta sì, ma questo campo è uguale a quell'altro, quindi vuol dire che sono collegati. No, no, no, no. Quindi vuol dire niente. Quindi vuol dire che qui serve un'associazione esplicita che ci faccia capire che questa classe è collegata a quell'altro. Poi che tra sei mesi qualcuno in una tabella del database mette una chiave esterna che si chiama così, va bene, chi si frega. Non è il problema nostro. Il problema nostro è catturare, fare il modello più fedele possibile della realtà. E quindi io ho fatto questo vaccino perché ho fatto proprio quello, non perché si scrive nello stesso modo. Immaginate quanti cosiddetti possono succedere se lasciamo l'identità di stringere la infermiera che scrive in modo sbagliato il nome del vaccino. Morbillo con tre L. Questo bambino si troverà che non può andare a scuola perché l'infermiera ha scritto Morbillo con tre L perché nel frattempo sta rispondendo al telefono. No? Allora, dove c'è un collegamento di informazione rendiamolo il più esplicito possibile. Esplicito è attraverso una situazione, lo dichiariamo anche così, sono collegati così e quindi in qualche modo questo via stesso ragionamento. Ovviamente si può fare sul bambino, il modo, anche perché sul bambino è ancora peggio. Perché io cosa ci metto qua dentro il bambino? Il nome, il cognome, il codice fiscale. Non è chiaro che non c'è un attributo univoco del bambino che sarebbe identificato ma anche il nome del vaccino è ambiguo perché il tetano che ha tre inoculazioni il primo la eh, prima iniezione ha ah, un mese richiamo sei mesi scrivere tetano non basta vedete che se, se proviamo a fidarci dell'identità di nome, dell'identità di valore eh, cadiamo sui casi particolari sugli errori di immissione dati invece mettere qua significa che dire a chi mi progetta il sistema informativo caro mio fammi un collegamento forte a livello proprio di dati, di regole di business, eccetera, deve esserci esattamente uno di questi che è collegato qua. Sto dando qua, sto prescrivendo l'elenco dei vaccini possibili per i quali si può fare una vaccinazione. Non scrivi tu il vaccino che vuoi, poi speriamo che coincida uno di quelli che sono nell'elenco. Ok, ci vuole un po' eh, per entrare in quest'ottica, perché come vi dicevo, noi stiamo disegnando a livello astratto ma pensando a livello concreto. Pensando concretamente tra queste istanze cosa significa il fatto che noi disegniamo o modelliamo una certa cosa a livello astratto. E poi a livello concreto se lo dobbiamo ancora confrontare mentalmente col mondo reale vedendo se il comportamento del, del modello concreto informativo che è implicato, che è conseguenza della modellazione statica che facciamo, Matcha corrisponde correttamente al comportamento del mondo reale che vogliamo modellare. Quindi non è normale uscire con una di testa. Okay? Adesso queste relazioni potremo specificarle meglio. Ad esempio, io... Ho fatto un po', cioè, ho sperato che non mi foste accorti che quando io ho descritto la reazione composta l'ho descritta in due modi diversi leggendola da sinistra verso destra o da destra verso sinistra perché da sinistra verso destra ho detto guarda se io ho eh, l'istanza di una famiglia l'oggetto corrispondente a una determinata famiglia, seguo la reazione composta e troverò i, tutti i figli che la compongono, plurale, tutti i però poi ho detto, se io prendo un figlio, seguo la versione composta e troverò la, singolare, famiglia di appartenenza. E cos'è che mi fa dire che sia così? Beh, quel modello no. Quel modello non mi dice che una famiglia può avere più figli e un figlio può avere una famiglia sola. Quella versione lì non è che mi dice no. E si mette, è fatto uguale le due parti. Sono io che ho una conoscenza in più del mondo che sa questa cosa allora la posso rappresentare posso dire anche al modello guarda che io so questa cosa in più posso indicare delle cardinalità a queste relazioni o molteplicità il concetto di cardinalità o molteplicità di una associazione dice fornisce dei limiti minimi e massimi al numero di altri oggetti che possono essere collegati con uno con ciascuno degli oggetti di una classe quindi dato un oggetto della classe famiglia quanti oggetti della classe figlio può avere? minimo uno, se no che ci sta a fare massimo, senza limiti 40? No, spero di no. Ma posso anche farmi la domanda inversa: dato un oggetto della classe figlio, il Pierino di prima, a quante famiglie può appartenere? In realtà, uso il verbo giusto: di quante famiglie può essere componente? Perché la relazione si chiama composto. L'inverso di composto è componente, di quante famiglie può essere componente? minimo una, massimo una, non può non, è, non appartenere a nessuna famiglia, non può appartenere contemporaneamente a due famiglie, minimo una, massimo. Quindi noi possiamo separatamente per le due direzioni nelle quali l'associazione può essere attraversata, specificare le molteplicità minime e massime in un verso e le molteplicità minime e massime nell'altro verso. Ancora una volta queste molteplicità le descriviamo a livello di classe ma si applicano, impongono dei vincoli solamente a livello degli oggetti. E questo lo indichiamo scrivendo sulle due estremità della relazione, quindi fianco delle due classi estreme, due valori numerici separati da puntini, quindi indicano minimo e massimo, minimo e massimo. Questo diagramma mi dice che io ho un'auto e ho delle ruote e l'auto monta le ruote, ma ogni determinata auto può montare 0-4 ruote zero se magari sto ancora montando oppure me le hanno appena rubate e quindi sui quattro mattoni eh, oppure normalmente quattro ruote e ogni ruota può essere montata su nessuna macchina è dal gommista oppure montata su una macchina, la stessa ruota non la posso montare su due macchine diverse. Quindi per definire le cardinalità di una relazione o le moltiplicità di un'associazione, sono sinonimi, queste cose mi devo fare queste due domande. Data uno specifico oggetto di questa classe, quindi data una specifica auto, quanti oggetti specifici, cioè quante ruote, può montare? Minimo, massimo. Data una specifica ruota, seconda domanda, al contrario, su quante specifiche auto può essere montata? Chiaramente giro la relazione al contrario, poi l'attraverso senso contrario alla freccia. E questo mi dà le cardinalità ai due lati delle relazioni. In generale potrei mettere qualunque numero come valore minimo, qualunque numero come valore massimo. Nella pratica dove sono? Nella pratica i valori minimi e massimi di solito sono sempre solo questi tre che si utilizzano nella maggior parte dei casi 0, 1 o molti molti indicati come asterisco. quindi come cardinalità minima si usa spesso 0 o 1 cosa significa? una cardinalità minima pari a 1 vuol dire che è obbligatorio partecipare a quella associazione Vuol dire che un figlio deve avere una famiglia. Vuol dire che la famiglia deve avere un, almeno un figlio. Non è ammissibile avere un figlio che non sia in relazione con nessuna famiglia. Invece una cardinalità minima pari a zero significa che la partecipazione in quell'associazione è opzionale. Può esserci o non esserci. Per la vaccinazione contro la mosca del Nilo può esserci qualcuno che si è vaccinato ma può anche non esserci nessuno perché quella non è una vaccinazione obbligatoria. Non tutte le vaccinazioni sono obbligatorie quindi è normale per alcuni vaccini non avere nessuna vaccinazione. Un bambino appena nato sarà già in anagrafica, ma poverino ha due ore di vita e non ha ancora nessuna vaccinazione. Quindi il bambino può non avere nessuna vaccinazione, poi le dovrà avere man mano che cresce, ma questo è poi una regola di business, come dicevamo prima, è una regola che de determina il funzionamento del sistema. Ma dal punto di vista logico è pensabile, è possibile che un bambino abbia zero vaccinazione, mentre invece non è pensabile, non è possibile che un bambino abbia zero famiglia. Okay, qui stiamo definendo dei vincoli duri, forti, assoluti, che devono valere sempre. Tanto questi vincoli qua sono quelli migliori perché poi la base dati stessa da sola è capace a, a, a, ad applicarli. E quindi per casino che facciamo a livello software successivi siamo sicuri che queste cose qua non si questi dati qua non si sballeranno mai cardinalità massima, cardinalità massima pari, di solito beh, mettere la cardinalità massima pari a zero non vuol dire niente vuol dire che la, la, la, la situazione non esiste e quindi scegliamo tra uno e molti cardinalità massima pari a uno significa che quella relazione è una relazione univoca il figlio ha univocamente una famiglia, non può averne. una la vaccinazione è fatta a un bambino preciso non è che è fatta a tre bambini la stessa data, non le stesse so, specie, no, è di quel bambino lì quindi tutte le volte che abbiamo una relazione che ci porta a un, a un oggetto univoco dall'altra parte la carriera massima è solo 1, è, è vietato eh, è vietato a R2, è un massimo è vietato per un bambino essere collegato a due famiglie è vietato per una vaccinazione che è l'atto di vaccinare essere collegato a due bambini no, la vaccinazione deve essere di quel bambino lì specifico e in molti, vabbè, è libero vuol dire che può averne uno, può averne due, può averne zero se la cardinalità minima fosse zero può averne 72, dipende dai casi quindi Abbiamo alla fine quattro combinazioni degne di nota, se non sbaglio. 0-1, un'associazione uh, un univoca, opzionale. Anzi, opzionale univoca, se cioè diciamo prima il minimo e poi il massimo. 1-1, una relazione obbligatoria univoca. 1- molti, relazione obbligatoria molteplice. Zero molti, fa un po' quello che vuoi. Relazione opzionale, ma nel caso in cui ci sia può essere molteplice. Questi sono i quattro casi in pratica in cui si dividono le nostre relazioni. Questo da un lato della relazione, altri quattro è lo stesso tipo dall'altro lato della relazione. Quindi abbiamo 16 casi possibili combinando, eh, combinando tutte le possibilità. E allora combiniamole. Famiglia, figlio. Ricordiamoci, allora, forse l'unica confusione è da che parte lo scrivo. Allora, ricordiamocelo qua. Da che parte metto il 4 e da che parte metto l'1? Allora, io me lo ricordo in questo modo. Se sono qua dentro, seduto dentro un'auto, quante ruote vedo 4? Quindi, quante ne vedo, lo scrivo dalla parte dove le vedo. Se sono dentro una ruota, quante auto vedo? Una. Okay. Solo questione di fare le abitudini dove lo scrivo. Quindi, se sono in una famiglia, da quanti figli è composta una famiglia? Quindi, dato un oggetto di tipo famiglia, quanti oggetti di tipo figlio può avere collegati? Da uno a molti minimo uno perché sennò è inutile che la prendi nel sistema perché se non ha figli non serve perché il sistema è fatto per le vaccinazioni dei figli ma però può avere più di uno. Come faccio a scriverlo? Allora se io mi avvicino col mouse all'estremità della relazione vedete che c'è una M piccola, sta per molteplicità, ci clicco sopra e mi propone queste varie scelte 0-1 1 che è un sinonimo di 1-1 0-molti molti che è un sinonimo 0-molti oppure 1-molti in questo caso 1-molti e me lo scrive qua viceversa dato un figlio in quante famiglie può essere in relazione composta una sola e uno obbligatoriamente quindi 1-1 Se vogliamo essere più espliciti, scriviamo pure 1-1, faccio doppio clic e posso modificarlo. No, lui è troppo furbo e lo capisce, niente, me lo scrive così. Allora, facciamo la stessa domanda qua sotto. Dato un figlio, questo figlio quante vaccinazioni può subire? Minimo zero, appena nato non ne ha, massimo, mentre appena nato ha già una famiglia, vedete la, la differenza, e massimo morte, quindi ha zero molte. Portiamolo un po' più in qua, questo portiamo un po' più in su, una vaccinazione specifica da quanti figli può essere subita? Quella vaccinazione lì da quel figlio lì, poi cambio siringa, speriamo, no? Uno, fisso. Perché qui non è la classe vaccino che è in relazione con un figlio, e quindi sul vaccino del morbillo ho vaccinato mille bambini. La vaccinazione è di quella di quel bambino lì, che è venuto quel giorno e ha avuto mal di testa. mi Vengono 10 bambini quel giorno a fare la stessa vaccinazione per fare lo stesso vaccino. Avrò 10 fogli di vaccinazione diversi, ciascuno con delle informazioni. Magari la data la stessa. Magari addirittura anche gli effetti sono gli stessi: nel senso che nessuno ha avuto niente, ma sono diversi perché ciascuno è relativo a un figlio diverso. Se io ho 10 fogli di carta con le stesse cose scritte sopra sono sempre 10 quelli di carta diversi quindi anche se due oggetti hanno gli stessi valori dei dati sono comunque diversi tra di loro sono distinti li posso distinguere ad esempio perché sono relativi a un figlio diverso avranno il nome del figlio diverso ecco, chi fornisce la vaccinazione fornisce vaccino allora, è facile partire da qua il vaccino Viene fornito quante volte è una vaccinazione? Eh, la, detto in italiano viene strano questa frase, no? Però chiediamoci, io ho un determinato vaccino, cioè il morbillo. Quante volte faccio due vaccinazioni che coinvolgono il morbillo? Eh, hai voglia. Zero molti. E viceversa. Una determinata vaccinazione, quanti vaccini fornisce al bambino? Qui dipende, ma dipende dalla nostra interpretazione. Mi verrebbe da dire uno, cioè se sono venuto a fare la vaccinazione del bambino, quello eh? è, se sono venuto a fare la vaccinazione della rottoria, quello. Ok? Quindi la interpretazione più semplice è 1. La realtà è un pochino più complicata perché ci sono delle vaccinazioni che con un'inizione sola ti coprono da 3, 4, 5, sono i vaccini multivalenti, che hanno delle antigeni di, di vaccini diversi. Quindi in teoria quella vaccinazione potrebbe contemporaneamente coprirti o iniettarti più vaccini diversi. Allora dipende, poi è una scelta nostra questa, di funzionamento del sistema. Nel caso in cui ci sia una vaccinazione che ti copre da quattro cose diverse, quindi di fatto nella stessa seringa ci sono quattro vaccini mescolati insieme. Ok? La calcolo come una vaccinazione sola che ti inocula più vaccini, e quindi qua ci metto molti, o la calcolo come quattro vaccinazioni diverse, ciascuna delle quali ti dà un vaccino solo e sono tutte nella stessa data. e eh, devo scegliere con due modi diversi di modellare un fenomeno reale che è un pochino più complesso della Nazione 1 e dovrò, eh, tutte e due vanno bene vanno bene ma non sono perfette nessuna delle due quindi in questo caso che voi abbiate scelto allora, in questo caso facciamo i casi possibili il testo non parla di questa cosa per cui, visto che nessuno di noi è masochista facciamo finta di niente, lasciamo uno, va bene così ok? non complichiamo inutilmente le cose inquadratelo se invece siamo masochisti o vogliamo raggio, giocare ragionamento, che voi abbiate modellato molti a molti quindi mettendo un uomo molti sul vaccino per dire allora, questa singola vaccinazione ti sei beccato quattro cose in una va bene oppure no, l'abbiate lasciato così però in, sottintendendo che quella vaccinazione lì in realtà faccio, se in un'iniezione faccio quattro vaccini in realtà ti farò quattro fogli diversi tutti con la stessa data e ciascuno, su ciascuno scrivo un vaccino solo sono due modi diversi di modellare la stessa cosa. Entrambi validi, entrambi compatibili con le informazioni che abbiamo sul sistema. Allora, se lo volessimo fare, io in realtà lo farei in modo diverso: fare una classe in più che la chiamerei multivaccino, e allora farei vaccinazione a 1 su multivaccino e, vaccino, e multivaccino a molti su vaccino. Così è una prova di bomba. Però non era questo il nostro caso, quindi è solamente un per ragionare bene su quel dettaglio lì. Però vi rendete conto che ogni passo che facciamo ci sono alcune scelte ovvie, un figlio di una famiglia, altre scelte meno ovvie che ci richiedono di ragionare non tanto su quello che c'è scritto nel testo, quello sì, ma sull'idea che ci siamo fatti di come funziona questo sistema. Ok? Scusate per il mal di testa che vi ho lasciato, ci rivediamo martedì.